pace e bene cari amici bentrovati in quest'ultima domenica dell'anno liturgico celebriamo la solennità di cristo re dell'universo un filosofo ateo ebbe a dire che noi veniamo dal nulla e andiamo verso il nulla, non c'è spiegazione di nulla né alcun senso per alcunché. Ora, pull nel rispetto di certe posizioni, ma noi crediamo e professiamo tutt'altro, è, a mio modesto parere, molto più bello, pieno di gioia e di speranza, e cioè che la storia ha un'origine, tutto nasce dall'amore immenso di Dio, e ha anche un fine, non è diretta verso il nulla, ma verso un pieno compimento in Cristo Signore. E la creazione non è in balia del caso né del caos, ma è saldamente tra le mani di Dio, di un Dio che noi crediamo essersi rivelato nella storia per mezzo di un popolo, il popolo di Israele. Ci ha parlato di sé ispirando i profeti e giunta alla pienezza del tempo si è fatto uomo in Gesù, vero Dio e vero uomo. In Lui contempliamo chi è davvero Dio e quale immenso sia il suo amore per ciascuno di noi. In Gesù la seconda persona della Santissima Trinità si è unita per sempre alla natura umana e ora lo contempliamo glorioso che regna. Allora vogliamo approfittare di questa domenica per scoprire sempre meglio cosa voglia dire che Cristo regna, come egli regna, qual è il volto del nostro re, e il brano del Vangelo ci aiuta proprio in questo, anche se inizialmente ci spiazza un po'. Il testo, infatti, tratto da Luca 23, 35-43, è un brano della passione. Uno potrebbe chiedersi, ma la Chiesa forse ha sbagliato, perché che c'entra la passione con la regalità di Cristo? Eh, c'entra ed è come se c'entra. E non solo per il fatto che Gesù, sulla croce... Eh, aveva un'insegna con su scritto «Costui è il re dei giudei», ma perché proprio attraverso la passione e la croce possiamo cogliere fino in fondo cosa significhi per Dio regnare. Percorriamo il Vangelo quasi mettendoci nei panni dei personaggi. Allora, anzitutto abbiamo la folla che guarda, così, la crocifissione è quasi uno spettacolo come un altro, sapete, un po' quel senso di indifferenza, di, di, di distacco. I capi religiosi invece insultavano e deridevano Gesù, dicendogli, ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Qual è l'idea che c'è qui di fondo? L'idea è, se questo è l'inviato di Dio, lo dimostri, salvando se stesso, dunque scendendo dalla croce. Cioè, se quest'uomo è chi dice di essere, si manifesti in modo potente, si eh, difenda, si salvi, si imponga all'evidenza. Qual è l'idea di sottofondo di Dio? Se l'inviato di Dio deve fare così, eh, Dio è allo stesso modo, cioè, cioè chi è Dio? Dio è uno che si impone, Dio è uno che, ehm, che benedice, eh, interviene sempre e comunque in favore del giusto, liberandolo da ogni problema e eh, viceversa, viceversa se eh, con il giusto fa così, con l'infedele, con chi pecca, con chi sbaglia, giù castighi, punizioni e via dicendo. Dunque, qual è l'idea di Dio? Allarghiamo un po' la domanda, qual è l'idea di Dio? che molti di noi hanno nella testa, eh, basterebbe pensare eh, associando Cristo, associando l'idea di Dio all'idea di un re, cosa ci viene in mente? Beh, quando uno pensa a un re pensa a qualcuno che domina, a qualcuno che legifera, a qualcuno che sta sopra e gli altri sotto, a qualcuno che si fa servire. L'idea di Dio infatti che noi abbiamo un po' smaniosi di arrivismo, di potere, è proprio questa e dunque se costui è l'inviato di Dio salvi se stesso, ma Gesù non salva se stesso, sopporta e si fa carico degli insulti e di ogni peccato pur di salvare noi, e andiamo avanti, abbiamo i soldati che lo insultano anche loro e dicono ma se costui è il re dei giudei salvi se stesso, a Roma simpaticamente direbbero aridaie, cioè stessa logica, se questo qui dice di avere un qualche eh, potere a livello umano, un ruolo a livello umano, di essere qualcuno, lo dimostri salvando se stesso, è impossibile che una persona importante si ritrovi a soffrire per gli altri, deve salvare, si direbbe oggi, la poltrona. Quanto è comune questo modo di pensare, no? Pensare ai ruoli che uno ha come a un potere da esercitare sugli altri e dunque, e dunque qualcosa che da una parte torna a tuo vantaggio e dall'altra necessariamente a tenere gli altri un po' sotto. E andiamo avanti. Abbiamo uno dei malfattori crocifissi accanto a Gesù e cosa dice? ma se tu sei il Cristo salva te stesso e noi, certo e siamo a tre, stessa cosa, cioè se tu dici di essere l'unto di Dio, se tu dici di essere un benefattore, se tu dici di amarci, bene scendi da quella croce, salva te stesso e casomai fai scendere anche noi. Qual è l'idea che sta sotto? Quando noi a volte soffriamo così nel momento del dolore a volte cosa ci capita di dire o di sentire ma se alla fine Dio mi ama ma, e io mi ritrovo a soffrire così o non ci sei o non ti interessa di me se mi ami risolvimi questo problema è quasi un mettere alla prova Dio chiedendogli di dimostrarci il suo amore facendo ciò che noi vogliamo di conseguenza è anche è, di nuovo Un'idea di un dio che viene quasi con uno schiocco di dita a evitarti tutti i problemi perché lui per primo non vuole avere problemi e se qualcuno non fa la sua volontà giupalate allora capiamo eh, così ve lo dico simpaticamente quale idea c'è che accomuna tutte queste posizioni e quel ritornello salva te stesso cioè qual è l'idea di regalità che noi abbiamo l'idea di qualcuno che salvaguarda se stesso imponendosi sugli altri ma qual è il volto invece di Cristo che emerge nella passione? Qual è il volto di Dio che Gesù ci rivela? Qualcuno che non pensa neanche un istante a se stesso, qualcuno che dà invece fino in fondo la sua vita per il bene e la salvezza degli altri, qualcuno che neanche per un istante ha pensato di farsi i fatti suoi, ma sempre e solo e fino in fondo la volontà del Padre. Cosa ci mostra Gesù? Che regnare è servire, vero re, vera autorevolezza, vera maturità, e di colui che sa dare la sua vita per gli altri, qualcuno libero da se stesso, libero dal salvaguardare se stesso al punto da potersi donare fino in fondo per il bene degli altri. Ecco per Dio cosa voglia dire regnare. Ed è bellissimo allora eh, metterci nei panni dell'ultimo personaggio, uno dei due malfattori che rimproverando l'altro lo invita a riflettere, a dire ma guarda noi siamo in croce perché abbiamo sbagliato ma lui non ha fatto nulla di male eppure lì è in croce e Gesù in croce lo sentivano pregare poco prima gridando verso il padre aveva detto padre perdonali perché non sanno quello che fanno e questo ladrone che riconosce l'innocenza la grandezza di Cristo, del suo modo di soffrire, di, di attraversare il valico dell'incomprensione, dell'ingiustizia, fidandosi fin lì di Dio e amandoci fin lì, si affida a Lui e dice: Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ecco cosa è venuto a regalarci il nostro Re, il Paradiso. Accogliendo Lui, affidandoci profondamente a Lui, possiamo già ora fare esperienza in noi della presenza di Dio, della Sua pace, della Sua gioia, del Suo amore, e uniti a Lui già ora possiamo essere liberati dal peccato, dal nostro egoismo, diventare capaci di donarci anche noi fino in fondo, e un giorno poter stare finalmente, indissolubilmente e per sempre, uniti a Lui nel Paradiso. Buona festa di Cristo Re dell'Universo e che Dio vi benedica tutti. Pace e bene!